8 e 6 minuti, tutto in diretta, nel buongiorno in blu del sabato, del sabato santo in questo caso, do il buongiorno al presidente della WISP nazionale, Tiziano Pesce, ciao Tiziano. Ciao Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito. No, grazie a te per aver accettato anche questa volta, perché poi tra l'altro se li riduce dalla domenica scorsa, da una vivicità che è stato un successo eccezionale, noi abbiamo detto non possiamo non parlarne con il presidente, perché 34... 34 città e poi in questo video che eh, insomma è pronto per essere visto e rivisto per certificare la bellezza di stare insieme con la scusa dello sport. Sì Ugo, proprio così siamo veramente contenti, soddisfatti, lo è tutta la nostra rete associativa perché come hai anticipato sono state ben 34 le città che hanno ospitato questa 38esima straordinarie edizioni di Vivicità, la corsa più grande del mondo, come eh, la ribattezzò eh, Radio 1 Rising nella sua prima edizione del 1984. Ecco la radio che ci accompagna eh, certo. eh, sempre, questo mezzo <ride> straordinario, quindi Radio 1 Rai, Radio in blu 2000, grazie come sempre della vostra eh, attenzione. Ma una Vivicità, come sai Ugo, che mette insieme tanti valori, tanti significati tanti, tanti motivi contenuti. per esserci ecco. assolutamente, ovviamente al centro l'aspetto sportivo quindi una manifestazione podistica eh, che ha insieme al suo interno sia la parte competitiva, quindi sia corso sulla distanza dei 10 km ma soprattutto una vivicità che mette insieme tantissime passeggiate ludico-motorie che insieme alla gara competitiva hanno fatto sì che domenica scorsa corressero, abbiano corso e abbiano camminato con noi ben 35.000 persone, quindi in questo video che la nostra, il nostro ufficio stampa e comunicazione ha realizzato proprio nella giornata di ieri vogliamo ecco soprattutto ringraziare le 35.000 persone, 35.000 cittadine e cittadini che hanno passato una giornata di sport sociale, di sport per tutti con noi, con un video ecco, racconto che mette in evidenza tutte le partenze di tutte le e città, ma ancora una volta l'aspetto diciamo agonistico è importante perché abbiamo avuto ancora una volta risultati significativi e la città di Pescara è stata ancora la più veloce, dico così perché vivicità ha un'altra peculiarità importante si corre appunto in tante città ma alla fine viene stilata una classifica unica compensata <ride> sui circuiti appunto compensati ed è stato il 21enne di origine del Burundi, italiano Leon Subukuru a Tagliare il traguardo, tra l'altro in 30 minuti e 5 secondi a pescare a vincere appunto, la classifica compensata. Così come poi è stata Marica Monaldi a salire sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la gara femminile, sempre a pescare e a vincere la classifica nazionale. Poi, Era l'edizione numero? Numero 38. Ah, 30, numero 38. 38. E, e tanti altri significati, ovviamente un'attenzione particolare ai nostri giovani, alle, alle scuole, perché come diciamo noi ovviamente sport ed educazione sono due facce della stessa medaglia per restare a metafore sportive e in questo eh, non possiamo non ricordare il grande successo della Vivi Città e Reggio Emilia, Reggio Emilia dove hanno partecipato ben 40 istituti scolastici con tra l'altro un risultato straordinario anche sulla partecipazione alla passeggiata non competitiva perché sono state oltre 4.500 le persone che hanno c'è proprio, una... proprio una voglia no mi sembra ora post covid o non post covid però di stare insieme perché si è capito che queste, queste situazioni servono proprio non poi magari lo dicevamo prima abbiamo ospitato l'organizzatore dell'epica dell'acqua che è un atleta di ultramaraton magari c'è anche chi arriva con il con il cronometro però è veramente la bellezza di ritrovarsi insieme in questa era che nel bene e nel male ci vede tutti con un, non uno due telefonini in mano con tutte le cose che dobbiamo fare velocemente però poi, grazie a Dio quando arrivano questi appuntamenti possiamo essere noi stessi con una semplice maglietta pantaloni, scarpe comode e si va, no? Assolutamente, proprio così registriamo una grande ecco, voglia di ritornare all'attività sportiva di ritornare all'attività fisica, come giustamente hai sottolineato, quindi eh, per stare bene con noi stessi, per stare bene con eh, i nostri cari, con i nostri amici, con i nostri familiari, quindi ovviamente ancora una volta una sottolineatura sul valore ecco, dello sport eh, di base eh, come veramente promotore di eh, salute e di socialità assolutamente. Poi in questo caso parliamo di eh, podismo, parliamo di camminata quindi come spesso ricordiamo lo sport è diciamo, sicuramente una delle discipline sportive più democratiche eh, che, diciamo così, più accessibili certo. perché in un momento in cui ovviamente eh, fare i conti quadrare i conti dei bilanci familiari per tante persone diventa sempre più complicato, ecco che queste sono proposte veramente accessibili a tutti, anche da un punto di vista appunto e non è, eh, non è economico di anche perché ora veramente mh, riavvolgendo il nastro in quegli anni Ottanta non era così scontato eh, che ci fosse un'iniziativa del genere. Cioè, Vivi Città era veramente una cosa proprio più avanti. Io lo ricordo, c'è cioè, Vivi Città, Vivi Città no? bisogna fare bisogna... era veramente qualcosa di particolare, no? Sì, proprio così. e Allora in questo caso uso proprio le, le parole con piacere di, di Stefano Mei, presidente nazionale della FIDAL, eh, carissimo amico di Vivicità, lo abbiamo avuto con noi in fase di conferenza stampa due settimane fa, lo abbiamo avuto con noi stessino eh, nell'edizione appunto che si è corsa e si è camminata alla Spezia, che eh, ricorda sempre come Vivicità sia stata di fatto l'antesignana delle vero. corse su strada e delle corse diciamo aperte a tutti. Lo dicevamo in apertura, una corsa legata alla promozione di diritti e non ci dimentichiamo ovviamente quest'anno con un conflitto ancora pesante in ucraina ma con le oltre ormai 60 guerre del mondo ovviamente come ci ha ricordato anche la crucis in modo molto netto sottolineare come sia importante ecco per il mondo dello sport continuare a tenere alta l'attenzione sui temi della pace però ecco vivicità di fatto nasce su quello che era un po' lo slogan che in quegli anni ci accompagnava diritti, ambiente e solidarietà soprattutto sui temi dell'ambiente che sono ovviamente ritornati con forza in questi ultimi anni perché diciamo non siamo stati cittadini sempre così attenti, il mondo non è stato sempre così attento, però nascevano allora le nostre vivicità proprio anche per eh, rivendicare l'utilizzo, l'uso ecco, anche dei centri urbani la pedonalizzazione dei centri urbani, diciamo che ecco, grazie non solo ovviamente a Vivicità, al movimento sportivo, l'attenzione delle amministrazioni locali, diciamo qualcosa, che la strada ecco, se n'è fatta, fatta tanta, perché se pensiamo oggi a quante siano proprio le manifestazioni podistiche, le camminate che insistono sui nostri centri storici, ma non solo ovviamente sui centri urbani, anche sulle periferie, diciamo che ecco, il movimento di Vivicità entro 8 anni sicuramente ha portato dei risultati positivi, non solo ovviamente per la nostra rete associativa, ma che sono ovviamente a disposizione di, dell'intera comunità. Tiziano, eh, presidente nazionale della Wisp, sai che però io ti avevo anche detto una cosina sul lancio della forma di formaggio, ma lo devi dare perché c'è cioè, il campionato ragazzi del lancio del formaggio ed è gestito da Wisp e allora qua ci devi raccontare Presidente eh, siete andati a, a trovare qualcosa che tocca le corde magari eh, di chi eh, ha, ha, ha i capelli bianchi e qualcosa in più? Eh, ne parlo molto molto volentieri intanto ecco la, la... La da distanza dall'unicità al lancio del formaggio sembra molta, ma invece diciamo, sono manifestazioni... In sì, no, eh, è sempre in strada. In trada, è sempre all'aria aperta. Sono iniziative che appunto stanno registrando una grande, un grande interesse, una grande voglia ecco, di ritornare nelle nostre piazze, nelle nostre città. In questo caso parliamo di una manifestazione, comunque di un'attività storica per la WISP che non muove ecco, numeri eh, beh, straordinari è uno sport di nicchia prime, come si, si dice <ride> oggi esattamente <ride> ma è uno sport con un'altissima dignità e ovviamente la trova in casa, in casa Wisp dove ovviamente ci occupiamo di sport di sport per tutti un'iniziativa che viene portata avanti all'interno del nostro settore nazionale di attività eh, giochi e nello specifico appunto eh, ti riferivi Ugo all'avvio all ecco, dei campionati Nati, nazionali sì, di sì, sì. del Formaggio che si sono svolti proprio nello scorso fine settimana in una zona dall'alta tradizione per questa disciplina, perché eravamo precisamente a Pianello di Ostra, vicino a Senigallia, quindi eh, Ancona. Un'iniziativa particolare che ha visto addirittura partecipare ben 135 atleti, perché così li, li dobbiamo definire, eh certo. perché ci vuole comunque una, preparazione, <ride> assoluta, una preparazione anche fisica diciamo, di un, un certo livello, muniti appunto di, una for di forme di formaggio, di caciotte, atleti provenienti da molte province d'Italia, che si sono sfidate sostanzialmente, ecco la potremmo, Possiamo sintetizzare così, non me ne vogliono ecco, i puristi delle, della, eh della per, per scherzare. Sostanzialmente si fanno rotolare, eh, eh. letteralmente rotolare su percorsi stradali, ovviamente così, chiusi per traffico, traffico certo. sicurezza, delle forme di formaggio eh, del peso di un chilogrammo oppure 3 kg e 6 kg a seconda appunto delle, delle categorie, e lo si fa sostanzialmente avvolgendo queste forme di formaggio con uno spago, con una fetuccia, che viene sì, tipo la trottola un di una volta quando eh, avevi esatto. la trottola e la liberavi prima dal esatto. carro, bello, eh, bello. Ehm. O, la, ra, la, o la ruzzola che è un disco ecco, di legno quindi si fissa questa fettuccia ad un dito ad un polso e per quanto riguarda i campionati nazionali occorre diciamo l'obiettivo è quello di coprire la distanza maggiore possibile in, in otto lanci sport ah. davvero per, per tutti una sempre un'attenzione ovviamente anche alla parità di genere e in questi campionati piace sottolineare che abbiamo avuto ecco anche le prime lancia, la partecipazione delle Bello, prime lanciatrici beh, beh. di formaggio mi sembra, mi sembra parliamo di socialità eh, che io chiuderei questo, questo, sì. questo passaggio con una nota diciamo di colore ma in, in, in oltremodo io credo importante ovviamente sono iniziative che terminano tutte con un, un bel pranzo una certo, bella città sociale festa. e i formaggi ecco come dice anche il nostro responsabile nazionale del settore Leonello e Chiappa pesano quindi c'è da prestare molta attenzione a fine gara lui dice quando torni a casa te li puoi anche mangiare perché sono ancora buoni Se ecco. invece si rompono in gara lui ricorda si mangia tutti assieme bellissima questa cosa guarda con questa immagine concludiamo presidente Tiziano Pesce della Wisp nazionale come sempre un risentirci intanto buona Pasqua e grazie per essere stato anche questa mattina con noi Grazie a te Ugo, grazie a voi, ovviamente buona Pasqua a tutti i radioascoltatori, a presto.